Sì, grazie a lei Presidente, proseguiamo la seduta di oggi con un provvedimento altrettanto eh, importante, parliamo di una delibera eh, di indirizzo che va a toccare gli orari l'estensione e l'interazione tra le varie ZTL del centro storico. Mi riferisco in particolare letteralmente alla ZTL centro storico e alla ZTL Trastevere. Con questo provvedimento chiediamo eh, innanzitutto di lavorare sul prolungamento dell'orario della ZTL centro storico andando progressivamente eh, alle 20 eh, con una fase intermedia di eh, prolungamento della, della vigenza della ZTL fino alle ore eh, 19 e poi nei sei mesi successivi prolungare l'orario fino ad arrivare alle ore 20. E non è solamente questo il punto più importante del provvedimento perché eh, oltre all'estensione dell'orario chiediamo di rivedere anche l'orario della ZDL Trastevere che oggi ha degli orari eh, poco attinenti con eh, quelli che sono gli scopi e gli obiettivi di una zona a traffico limitato perché eh, la ZTL Trastevere molto spesso si eh, trasforma la mattina in parcheggio di scambio eh, per arrivare al centro storico e la sera con un orario eh, troppo di attivazione, troppo, troppo al di là nella serata è chiaramente inefficiente perché eh, una ZDL che parte eh, alle 21.30 Chiaramente ha poco senso perché se devo andare a Trastevere a cena in macchina chiaramente alle 21.30 sono già uh, entrato. Quindi chiediamo anche uh, all'assessore di attivarsi con... Roma Servizi per la Mobilità e il Dipartimento per rivedere oltre gli orari della ZTL Centro Storico nella direzione che indichiamo, quello di prolungare l'orario prima alle 19 e poi alle 20 anche di rivedere gli orari della ZTL di Trastevere che oggi sono assolutamente poco funzionali. Un altro punto importante del deliberato e poi spiegherò perché chiediamo uh, queste, queste misure e questi cambiamenti, un altro punto importante del deliberato è di rivedere le categorie che oggi hanno diritto al permesso ZTL perché Presidente è importante intanto fare chiarezza la ZTL non funziona non è un'area C dove se pago entro la ZTL entro se ho il titolo e il, il permesso per poterlo fare quindi da categorie ovviamente eh, più note, importanti che conosciamo dai residenti a chi lavora eh, in ZTL e così via ma tutta un'altra serie di categorie quello che si chiede con questo provvedimento è anche di rivedere tutte le categorie della ZTL che sostanzialmente, che quindi che possono richiedere il permesso, che sostanzialmente sono le stesse categorie del 99 di quando la ZTL fu istituita. Infatti, leggendo quelle categorie, è un po' una fotografia del mondo di vent'anni fa. Quindi tutta una serie di categorie magari oggi potrebbero non avere più necessità o senso a richiedere un permesso a ZTL. Perché questo, vede Presidente, è importante perché oltre all'estensione dell'orario dobbiamo dare sui permessi. L'abbiamo visto anche in commissione la scorsa settimana, oggi i permessi ZTL sono un numero spropositato, sono un numero assolutamente elevato e quindi bisogna far leva anche su questo aspetto. Bisogna far leva anche su altri aspetti, abbiamo toccato il tema dei permessi per i disabili ad esempio. Ovviamente nessuno vuole, chiarisco subito e tranquillizzo tutti, nessuno vuole togliere il permesso ai disabili, ci mancherebbe, però ad oggi ci sono delle modalità di rilascio molto diciamo, così ampie che ahimè lasciano spazio poi a chi magari eh, vuole approfittarsi di quello che invece ovviamente è un diritto eh, sacrosanto parlo il discorso delle tre targhe, del fatto che può andare anche un parente a richiedere il permesso e così via e quindi talvolta si creano dei meccanismi sicuramente poco, poco piacevoli e che a nulla eh, rispondono alla razza che è che è quella del, del premesso disabili, che ovviamente è sacrosanto. Quindi una serie di aspetti che vanno eh, sicuramente rivisti. Perché vanno rivisti? Perché la ZDL eh, è importante? Perché riducendo lo spazio per il mezzo privato aumenta l'efficienza del trasporto pubblico è un qualcosa di automatico è un qualcosa che prescinde dalla, dalla, dalla flotta di Atac sulla quale ovviamente l'abbiamo detto più volte anche oggi vista la giornata particolare sulla quale stiamo lavorando i 170 milioni di euro che abbiamo stanziato qui in aula che corrisponderanno all'arrivo di 600 nuovi autobus nei prossimi tre anni, i 165 autobus che già sono arrivati in questi ultimi due anni gli autobus a metano che stiamo acquistando con i fondi eh, Porfes e così via ma al di là del rinnovo della fronte dell'implementazione dell'aumento dell'efficienza di Ataca che sicuramente è fondamentale, anche se avessimo la più eh, brillante azienda di trasporto pubblico, se poi deve percorrere via nazionale piuttosto che piazza Venezia completamente eh, nel traffico, chiaramente gli autobus volanti non esistono e quindi si crea un problema di performance, di velocità commerciale, quello che si dice in gergo, quindi riducendo eh, l'impatto delle automobili private, gli autobus vanno più veloci. I taxi diventano anche più economici ed efficienti, questo va, va ricordato, quando parlo del concetto di velocità commerciale ci se ne accorge quando si prende un taxi, chiaramente se il taxi se non trova traffico è molto più economico che quando deve impiegare 5 minuti per percorrere, eh, torno all'esempio di, di Piazza Venezia Presidente, quindi eh, le contestazioni che ci possono arrivare nel dire potete estendere l'orario solamente quando il trasporto pubblico funziona il trasporto pubblico a Roma non funziona anche, ovviamente non solo, ma anche perché ci sono delle politiche sulla mobilità privata eccessivamente ampie. E anche un altro mito che voglio sfatare, Presidente, è il discorso che con l'estensione dell'orario della ZTL io aumento l'accessibilità del centro storico, non la riduco, perché se tutti volessimo andare torno all'esempio di Piazza Venezia perché si capisce meglio, in centro con l'automobile privata c'è un limite fisico al quale proprio non possiamo rispondere, quindi la ZTL in realtà riducendo le possibilità di ingresso del mezzo privato ed aumentando le performance del trasporto pubblico, al contrario consente a più cittadini di arrivare in centro, perché chiaramente se tutti volessero andare in automobile ci sarebbe un limite fisico a quello dettato dalle strade, mentre aumentando l'efficacia del trasporto pubblico chiaramente più persone hanno possibilità di accedere in maniera rapida al centro storico un altro mito che voglio sfatare quando si parla di questi temi è il discorso delle conseguenze per il commercio Perché... chiedo scusa consigliere eh, ricordo ai colleghi consiglieri e al pubblico che è necessario non disturbare quando un consigliere parla quindi pregherei di consentire al consigliere Stefano che ha ancora eh, 4 minuti per il suo intervento, di poterlo fare eh, senza essere disturbato. Grazie, Grazie Presidente, intanto mi um, avvio a estrinsecare l'ultimo punto, che dicevo è il, il mito uh, per cui aumentando l'area della ZTL eh, gli effetti sul commercio sono negativi, in realtà gli effetti sono esattamente gli opposti e sono le, positivi, le spiego perché siamo arrivati a pensare questo provvedimento anche perché dalle 18.01 in poi il centro storico non è invaso di persone che corrono a fare la spesa in centro storico e che comunque avrebbero i problemi di limiti fisici di cui parlavo prima, quindi non potremmo comunque andare tutti in macchina a fare le spese a via nazionale, ma in ogni caso il 95, oltre il 90% delle automobili che entrano in ZTL dopo le 18 è semplicemente pure traffico di attraversamento, quindi persone che per attraversare la città, anziché fare il lungotevere, anziché fare la tangenziale, anziché fare altri assi stradali, tagliano per Via Nazionale, Piazza Venezia e Corso, e Corso Vittorio. Quindi chiaramente non è un traffico eh, di persone che vanno a fare compere, ma anzi è un traffico di eh, persone che danneggiano chi magari è in centro storico a fare compere perché in autobus non ci può arrivare proprio nel discorso della congestione che facevo prima e anche il caos e i rumori che si generano sono altrettanto, altrettanto fastidiosi. Quindi dicevo Presidente anche su questo aspetto mi sento di rassicurare poi eh, con degli emendamenti e degli ordini del giorno siamo anche andati a, a chiarire questo concetto ma mi riservo appunto di illustrare eh, i provvedimenti a, a tempo debito però posso eh, tranquillizzare assolutamente anche eh, le attività commerciali che da provvedimenti di questo tipo avranno solamente benefici. Ci sono sia i dati scientifici a dimostrarlo ma anche i dati empirici perché chiaramente lo ribadisco ancora una volta, forse risulterò ripetitivo, vi chiedo scusa ma riducendo la congestione aumenta la qualità della vita, aumenta la qualità degli spazi e quindi automaticamente anche il piacere di passeggiare, il piacere di camminare e quindi il piacere di stare davanti a una vetrina di un negozio questo provvedimento tra l'altro si sposa anche, eh, perché mi piace collegare un pochino tutti gli aspetti con un altro progetto importante che abbiamo visto in commissione qualche settimana fa che è la mh, riqualificazione di Via del Corso e di Via del Tritone installeremo un barco a Via del Corso per uh, far sì che la disciplina anche oggi vigente sia uh, maggiormente rispettata e quindi anche lì ridurre una fortissima congestione che poi ha degli impatti anche sul trasporto pubblico ma ancora di più su chi vuole vivere con gli spazi a piedi o in bicicletta e quindi anche vivere i bellissimi negozi che si trovano in quel punto che è uno dei più pregiati della città ma probabilmente anche d'Italia. Quindi ecco Presidente, spero di aver illustrato in maniera eh, chiara e eh, più o meno breve i punti della nostra delibera, il perché eh, chiediamo di intervenire con queste, con queste misure e i benefici che potrebbero portare da subito sia al trasporto pubblico che all'accessibilità, che alla qualità della vita, che alle attività commerciali del centro storico. Grazie.